Grazie Presidente, questo ordine del giorno um, rilancia. Diciamo così un uh, progetto molto interessante che abbiamo esaminato tra l'altro in Commissione Mobilità nei mesi scorsi è il progetto così diciamo, definito del parco lineare di Roma Est in realtà uh, si eh, sostanzia in un uh, itinerario ciclabile che parte da Porta Maggiore e arriva fino a Gabbi uh, diciamo nel solco della ferrovia, della ferrovia regionale FL2 uh, si chiama parco lineare, i che l'hanno proposto l'hanno portato avanti i comitati eh, che l'hanno eh, sviluppato. Si chiama Parco perché in realtà non è una mera pista ciclabile, non è un mero itinerario ciclabile, ma è un'occasione di riqualificazione eh, di, di tante aree verdi che vengono attraversate, tra cui anche eh, alcune oggetto eh, della convenzione che ci apprestiamo a votare eh, oggi. Eh, è bene sottolineare che questo progetto ha già uno studio di fattibilità un ex progetto preliminare con la vecchia denominazione del precedente codice degli appalti e insomma già io feci anche degli emendamenti al DUP, al documento unico di programmazione per sviluppare questa progettazione e, e portare avanti uh, questo quest intervento. Ripeto, è strategico uh, perché uh, consentirebbe a tutti i cittadini del quadrante est di raggiungere il centro della città in maniera sicura, in bicicletta in maniera uh, protetta un pochino sul modello Uh, anche di una pista del genere molto apprezzata di, di Monte Ciocci, per capirci quindi un itinerario ciclabile che segue eh, la uh, rispettiva uh, ferrovia regionale quindi anche con un ottimo uh, potenziale di scambio intermodale per magari lasciare la bicicletta a metà strada e proseguire con il treno e poi ultimo ma non ultimo questo progetto avrebbe un'importante anche valenza uh, turistica e culturale perché consentirebbe in primis ai romani di scoprire dei siti archeologici eh, importanti, come quello di Gabi, e poi anche ovviamente per i turisti, eh, per gli altri turisti stranieri o di altre città italiane. Quindi con ecco, questo ordine del giorno eh, cerchiamo di mantenere viva l'attenzione su questo ambizioso progetto. Grazie.